di mestiere faccio l'informatico in, in IBM, però eh, io oggi sono qui a parlarvi di una delle mie passioni che è diciamo, la storia delle macchine da calcolo meccaniche, neanche elettromeccaniche in questo caso, perché le macchine di cui vi parlerò in questo nostro viaggio nel, nel passato, indietro nel tempo, sono sostanzialmente macchine, eh, mi appoggio, questo schema, macchine meccaniche. Vi parlerò sostanzialmente, eh, questa è la disposizione nel tempo delle cinque eh, macchine di cui vi parlerò, o meglio delle cinque eh, persone che eh, sono considerati i padri di queste macchine, quindi vi dirò qualcosa della macchina di eh, Charles Babbage e come data di riferimento qui ho indicato il 1400, 1842 perché fu l'anno in cui diciamo, stabilizzò i progetti di quella che oggi è nota come l'analitica la, eh, Lengine o macchina analitica di cui se qualcuno di voi è stato qui ieri eh, ne avrà già sentito parlare e poi eh, sempre andando indietro nel tempo vi darò eh, qualche qualche informazione relativa alla macchina di Leibniz alle macchine cremagliera o le macchine di Perrault che hanno anche un collegamento con il più recente ritmografo di Tronse, il francese Troncet che ha ripreso come vedete da quella freccia le idee di Perrault la famosa eh, Pascalina di Pascal appunto di Blaise Pascal e eh, la macchina più antica di cui vi parlerò io oggi, poi ci sarà ancora qualcosa di più antico, eh, la macchina di Schickard, il cosiddetto macchina di Schickard o orologio calcolante, come lui lo aveva, lo aveva chiamato. Okay. Quindi vedremo un attimo qualche... Eh, come vedete questo periodo dal 1623 fino al 1700 fu un periodo Intenso per il calcolo meccanico, come si vede dalla concentrazione di, di, di barre no? in, questo, in questo semplice diagramma. E non per nulla ricorderete una delle famose illustrazioni sull'Enciclopedia di Diderot e D'Alembert, in cui c'è un disegno di un operatore che sta lavorando sulla macchina di Pascal, sulla Pascalina, che sta facendo i calcoli. Quindi, nell'Enciclopedia di Diderot e D'Alembert. Che infatti ricorda questo periodo. Va bene, eh, vi dico qualche cosa di questo signore, eh, che è un matematico inglese eh, nato nel 1791, di nome Charles Babbage, eh, personaggio che è legato a Torino. È legato a Torino e in particolare al padre del del re eh, Vittorio Emanuele II di cui c'è il monumento qui alla rotonda, il padre Carlo Alberto nel 1840 invitò assieme ad altri matematici Babbage qui a Torino a un convegno degli scienziati eh, italiani e in quell'occasione questo signore qui Charles Babbage rese noto agli scienziati italiani tra cui Plana, il matematico Plana, Menabrea, quello che poi divenne il generale Menabrea Raccontò quelle che erano le sue eh, idee per la costruzione di una macchina che non era solo una macchina calcolatrice ma era una macchina eh, anche eh, programmabile, cosiddetta analitica Legge, di cui poi vi do qualche informazione. Quindi è un eh, signore che in qualche modo è collegato a Torino, tant'è che eh, nell'Accademia delle Scienze, in centro, eh, sono conservati nella biblioteca dei suoi eh, disegni disegni della macchina calcolatrice di cui poi vi farò vedere una chicca sempre conservata ecco, solo perché eh, le fonti su Charles Babbage di cui poi in realtà si è ripreso a studiare eh, dalla seconda metà del Novecento perché prima era, sì, si sapeva che c'era questo matematico però non erano stati fatti specifici studi sui suoi, sui suoi lavori lui è oggi noto per aver lavorato a eh, due modelli di eh, macchina alle differenze che erano delle macchine calcolatrici basate su un principio matematico che è quello delle differenze finite, macchine che sostanzialmente consentivano in modo meccanico di calcolare funzioni polinomiali, come le chiameremo noi oggi ma è noto anche per aver lavorato a fasi alterne e nella seconda fase fino praticamente alla sua morte, ai progetti di una macchina che era l'evoluzione del concetto di macchina alle differenze, ma che lui chiamò macchina analitica, che a tutti gli effetti aveva la possibilità di essere in qualche modo programmata, ed è noto per questo. Questa è una parte grande più o meno un settimo di quello che avrebbe dovuto essere la macchina completa, che lui costruì, ed è del primo difference engine. Okay? Questa parte è esposta allo Science Museum a Londra. Interessante una frase che Buxton in una biografia di Charles Babbage scrisse, sostanzialmente scrisse questa frase interessante perché che è molto amata da chi è appassionato del genere steampunk, sapete, il genere steampunk è quel filone letterario in cui, eh, diciamo, c'è stata un'evoluzione, o ci potrebbe essere stata un'evoluzione tecnologica basata sui principi della meccanica e del vapore sostanzialmente, no? Pensate ad esempio a film come eh, quello di... con Will Smith nel vecchio West, in cui però ci sono queste, West, in cui ci sono queste fantomatiche macchine dell'Ottocento, poi in realtà, no? Ecco. Beh, Buxton scrisse tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, scrisse egli, Babbage, aveva insegnato a pensare agli ingranaggi o almeno a svolgere l'ufficio del pensiero perché semplicemente girando la manovella questa macchinetta riusciva col metodo delle differenze finite a calcolare qualsiasi funzione polinomiale il dimostratore fino al secondo grado la macchina reale avrebbe dovuto calcolare funzioni polinomiali fino al settimo grado non era programmabile però faceva bene quel lavoro lì siccome i coefficienti potevano essere liberamente inseriti, ecco che noi avevamo la possibilità di costruire funzioni polinomiali e quindi interpolare, per interpolazione definire qualsiasi funzione. Questo era il progetto dell'evoluzione, il cosiddetto Difference Engine numero 2. Eh, Babbage, questa macchina, la progettò in dettaglio, questo è un disegno del 1847, ma non riuscì mai ad ottenere i fondi per finirla, anche perché non faceva un buon marketing di se stesso perché quando andava a chiedere i fondi per questa macchina disse no ma io però ne avrei già in mente un'altra e questi rimasero un po', questi erano il governo inglese rimasero un pochino spiazzati col risultato che lui non ebbe i soldi per fare questa e neanche la successiva quindi eh, diciamo che questa sua eh, idea di continuo miglioramento non gli portò molto di buono però i progetti erano così ben definiti di questa macchina che comunque era lunga metri e mezzo e alta più di due metri con tanto di manovella che vedete qui, con possibilità ovviamente di mettere anche un bel motore a vapore al posto della manovella, erano così raffinati che nel 1991 Doron Swade allo Science Museum di Londra la costruì con un team. Quindi questa macchina è stata costruita nel 1991 perfettamente funzionante e questo con la precisione dell'epoca è stata costruita, quindi non con la precisione del controllo numerico di oggi, ma è stata costruita con macchina a controllo numerico, però con un margine di precisione compatibile con quello che avrebbe potuto ottenere lui. E questa macchina è esposta allo Science Museum, hanno dovuto mettere una riduzione 1 a 4, perché se no non riusciva a far girare rispetto al disegno, però questa è l'unica modifica sostanziale che è stata fatta. Uh, questo è il signor Donald Swade in quegli anni e questo sono io st'estate che sono andato a vedere la macchina che eh, non essendo io Donald Swade il vetro non me l'hanno tolto quindi l'ho dovuta fare così la foto no, quest'estate sono andato lì a, per la prima volta tra l'altro a vedere da vicino questa macchina e non volevo più schiodarmi, mia figlia poi mi ha trascinato in un centro commerciale giustamente ho detto basta che ne va a quindi è esposta, ne ho le prove, eh, eh. questa macchina però, eh, diciamo così, eh, fu solo un passaggio perché poi Charles Babbage decise che le idee che aveva eh, studiato per portare avanti il progetto di questa macchina lo portarono a ragionare su una macchina molto più complessa, in grado non solo di eh, svolgere un certo tipo di operazione, tipo le differenze finite, quella che abbiamo visto prima, ma con la possibilità di spiegare alla macchina di volta in volta che operazioni svolgere, quello che noi oggi chiameremmo programmazione. E progettò, ma anche in questo caso non realizzò mai, e ad oggi non l'hanno ancora realizzata, poi di questo, se volete, ne potremo parlare a lungo, la cosiddetta macchina analitica. Tenete presente che questo è il cosiddetto piano 25, esiste un piano di progetto più aggiornato che si chiama Plan 28, tra l'altro Plan 28 è anche il nome di un'iniziativa che eh, in Inghilterra si sta portando avanti per, con crowdfunding, eccetera, per costruire un, almeno un simulatore della macchina analitica. Della macchina analitica non esistono i progetti così raffinati e dettagliati come la macchina le differenze, però diciamo, questa è una vista in pianta di quella che avrebbe dovuto essere la macchina analitica comunque cilindro centrale 70 centimetri, alto 5 metri. La cosa interessante è che questa macchina era programmabile utilizzando tre tipi di carte, di cartone, tipo telaio Jacquard, l'idea la presa dalle schede perforate del telaio Jacquard, che serviva a tessere in modo preordinato, trama e ordito, eh, lui distinse carte per le operazioni, per le variabili, e per i numeri le carte per le operazioni di fatto erano il programma che era un programma memorizzato sulle carte la macchina facendo scorrere le carte eseguiva linea per linea il programma l'idea era innovativa se ci pensate perché l'unica cosa simile eh, che c'era all'epoca era il telaio, il telaio Jacquard lui prese da lì l'idea infatti per questo tipo di programmazione la cosa interessante è che qui vedete una foto di queste schede perforate che Babbage nel 1840 portò qui a Torino sono conservate nella biblioteca dell'Accademia delle Scienze eh, la cosa bella è sapere che qui a Torino c'è un programma scritto 180 anni fa ma non abbiamo la macchina per farlo girare eh, il programma dovrebbe calcolare i numeri di Bernoulli cioè nulla di che la cosa interessante è che eh, e questa è una foto fatta proprio all'Accademia delle Scienze. Come vedete le schede erano collegate l'una all'altra, eh? erano una sorta di... se volete era più simile a un nastro perforato che non a una vera uh, lettura di schede, no? come lo intendiamo noi con le macchine lettura lettura schede. All'interno della, della macchina analitica, diciamo che le schede erano il programma utente, ma all'interno della macchina analitica... Alcuni eh, elementi rutinari tipo calcolo di una radice quadrata o svolgimento di sequenze predefinite, quella che noi oggi chiameremmo la microprogrammazione, cioè il microcode, erano codificati su dei tamburi con delle tacche che muovevano specifici man manovellismi e questi tamburi erano di fatto il codice a microprogramma, quindi la macchina aveva in realtà due livelli di programmazione, una programmazione di sistema interna fatta con questi tamburi e una programmazione utente fatta con le schede perforate. Se ci pensate, non essendoci metri di, riferimento, metri di paragone precedenti, l'idea era veramente eh, pazzesca. Lui costruì... Eh, fino alla morte, diciamo, un, un pezzo di un prototipo del mulino, che era la, quella che noi oggi chiameremmo CPU, lo chiamava il mill della macchina analitica, e anche questo è esposto allo Champs Museum di Londra, ma è una piccola parte, questa roba è lunga circa un paio di metri, alta anche un paio di metri, e questa è una rappresentazione di fantasia di una illustratrice che si chiama Sidney Padua, che è un'illustratrice ma ha studiato a fondo gli scritti di Babbage, e ha fatto anche di... Bellissimi fumetti sulle avventure di Babbage e eh, Ada Lovelace, di cui avrete sentito parlare, insomma la matematica inglese che eh, tradusse in inglese le note tecniche che al convegno italiano prese eh, Menabrea in eh, francese, eh, le famose memorie, no? di, di, di, le lettere di, di Babbage. E questo disegno di Sidney Padua, anche se è di fantasia, ma dà abbastanza l'idea di quello che avrebbe potuto essere, per fare magari, la rappresentazione di come avrebbe dovuto presentarsi ancorché eh, allorché costruita la macchina analitica. Chiaramente se la macchina alle differenze la facevi girare con una manovella, questa avrebbe richiesto molta più potenza data la massa di ingranaggi in bronzo da far girare, quindi l'ideale all'epoca. Il motore più efficiente era il motore a vapore. Tenete presente che c'erano già dei prototipi di motori elettrici, però Babbage voleva le tecnologie affidabili. E la tecnologia più affidabile per fare un motore nel 1840 era un sano motore a vapore, perché funzionavano bene, si conoscevano virtù, pregi e difetti, e li si controllava molto molto bene. E quindi eh, ci sta anche il motore a vapore. Eh, di fatto questa eh, ancorché rappresentazione di fantasia è eh, la prima idea di macchina veramente programmabile d'accordo? bene poi su, su BileBager chi fosse interessato se andate su SlideShare, su internet eccetera trovate qualsiasi tipo di materiale, se lo volete anche in italiano scrivete anche il mio nome trovate delle presentazioni di altre conferenze che ho tenuto su questo io dagli anni 90 che, che, che così, mi diletto a studiare delle cose di Babbage quindi troverete molto materiale eh, facciamo un altro, un altro passettino indietro e parliamo di un'altra macchina molto molto importante eh, che è stata citata dal collega che mi ha preceduto la macchina di Leibniz. Oh, come sapete, eh, Leibniz eh, visse vabbè, nel periodo del 1646 e morì nel 1716. Matematico, filosofo, eccetera. Noi ne parliamo qui come eh, inventore e costruttore della eh, macchina calcolatrice in grado di fare a manovella le quattro operazioni. E se considerate gli anni in cui ci troviamo, questo era molto nota come macchina di Leibniz una macchina di fatto eh, da tavolo hm? influenzata in qualche modo perché ne era a conoscenza da una macchina di cui vi parlerò dopo perché l'ha preceduta quindi andiamo indietro nel tempo la macchina del 1600, la Pascalina lui la conosceva però voleva fare qualche cosa di meglio di più e di meglio hm? eh... e quindi di fatto costruì un, un Meccanismo eh, innovativo. Questa è una replica della calcolatrice di Leibniz, vedete un paio di manovelli, un po' di rotori, eh, 67 centimetri di, di lunghezza, un modello che ricalca fedelmente eh, l'originale. Di queste macchine, lui ne costruì in realtà un paio, eh, andarono perse tutte e due, una di queste, eh, solo una di queste fu ritrovata durante dei lavori nel 1876 ed è questa qui che vedete qua infatti è un po' meno bella di quella replica sì, quella replica è nuova fu ritrovata in una soffitta mentre rifacevano il tetto in mezzo a un sacco di altra roba buttata lì trovarono perché era lì? Bah, era lì perché lui l'aveva forse inviata in quell'università a dei professori, a qualcuno che doveva studiarla o ripararla di fatto fu abbandonata in questa soffitta e se ne perse completamente la memoria. Quella soffitta non ci andò praticamente nessuno per 200 anni. Fecero dei lavori nel 1876, la trovarono, la ripulirono e adesso è eh, ad Hannover, esposta in museo. Ed è questa qua, questa è proprio quella che ha fatto lui ed è eh, conservata. C'è un eh, principio fondamentale all'interno di questa macchina calcolatrice e una delle ragioni per cui qui eh, eh, ne do evidenza è il eh, cosiddetto eh, tamburo o cilindro di Leibniz o ruota di Leibniz. Di fatto un cilindro scalettato ruotando il quale ci sono degli innesti che a seconda della cifra impostata definiscono il punto di innesto, vedete è un cilindro con dei settori a, eh, di ingaggio dell'ingranaggio che hanno delle lunghezze variabili in corrispondenza della cifra che viene impostata. Pensate che questo principio fu poi alla base di molte altre calcolatrici meccaniche degli anni successivi, forse che l'idea era buona e semplice e anche all'interno di questa piccola calcolatrice tascabile, degli anni 40 che probabilmente avrete visto ne avete sentito parlare ne hanno prodotte migliaia ed è anche tutto sommato facilmente reperibile la curta io non ce l'ho però un amico ad esempio, per che ne ha un paio la curta riprende il principio dello steppet drum cioè del tamburo o cilindro scalettato di Leibniz questa è una cosa molto interessante per dire come le buone idee si riciclano le buone idee si riciclano Pensate che le idee delle calcolatrici meccaniche, eh, qualcuno sta ipotizzando di poterle riutilizzare per far svolgere delle operazioni complesse a delle nanomacchine in cui le parti meccaniche e gli ingranaggi sono sostituiti da piccoli gruppi di atomi di carbonio, ad esempio. No? Per cui il concetto di macchina meccanica miniaturizzato all'infinitesimo potrebbe tornare utile. Quindi, tutto ciò che si sapeva fare con la meccanica potrebbe essere utile a livello di spostamento di atomi invece che di ingranaggi macroscopici. No? Pensate che c'era un aneddoto, beh, riguarda Babbage, ma riguarda un po' tutti questi signori qua. Quando chiesero a Babbage, ma scusa, ma io sono un orologiaio, quello che tu costruisci io lo potrei fare, ma anche più piccolino, più leggero, ti costa anche meno, no? gli dicevano i, i meccanici. E lui diceva, ma sai per chi è il mio cliente finale? No, chi è il tuo cliente finale? Babbage disse, no, il mio cliente finale è la Marina Britannica, e vuoi che la Marina Britannica accetti qualcosa che pesa meno di una tonnellata? Perché? No, roba militare, roba... Eh? In realtà queste macchine qui erano più vicine a meccanismi orologi. Ok, quindi questa è la macchina di Leibniz, molto importante, ne abbiamo ancora una che è stata trovata fortunatamente in una soffitta, meno male che era una soffitta tutto sommato evidentemente non umida, eh, per cui non si è distrutta. Bene, eh, una nota sul signor Perrault e di qualcuno che ne riprese le tracce, che è Fronset nel 1889, 200 anni dopo. Eh, di, di Perrault forse ne avrete sentito parlare perché... Eh... A parte, vabbè, aver studiato tutta l'opera di architettura di Vitruvio, lui è famoso perché eh, disegnò quella che è la facciata eh, del Louvre, hm? perché eh, si dilettava, tra virgolette, anche di, eh, di architettura. Lui in realtà, eh, ne parliamo qui, eh, progettò quella che eh, era una calcolatrice tascabile basata sul principio del, eh, della cremagliera o dei settori scalettati, no? per cui eh, voi avete visto probabilmente delle calcolatrici eh, tascabili meccaniche fino agli anni 40-50, nel no? 1940-1950 in cui inserivi uno stilo e facevi scorrere delle finestrelle. Quello è il principio della calcolatrice cremaliera. Questo principio lo sviluppò con un eh, trattato, con un articolo, diremmo noi oggi, scientifico, eh, però nel... Ehm, 1699-1670 e questa sua idea la chiamò eh, Labac Rabdologic. Eh, questa è eh, una replica, lungo più o meno 30 cm, ma ritroverete la forma di quelle calcolatrici o sliding adder, come si chiamavano anche, calcolatrici a stilo. Okay? Tant'è che l'idea fu così buona che nel 1889, pensate quanti anni dopo, eh, il francese Louis Tronset non solo realizzò eh, delle macchinette pari pari l'idea di Perrault, ma eh, le vendette pure. E quindi noi ci ritroviamo una quantità di macchinette basate su questo principio della cremagliera, con lo stile scorrevole, eh, per dire come anche in questo caso le buone idee non muoiono mai. Hm? però Tronset ci fece i soldi l'altro lo idea no, non tantissimi però l'idea era buona uh, vabbè anno di riferimento 1642 Blaise Pascal Pascal l'ho citato prima famosissimo e come vi ho detto prima Leibniz non solo conosceva le macchine di Pascal ma la sua idea era migliorarla famoso perché riuscì anche a commercializzarla e questa è la famosa illustrazione che vi citavo prima, che è una tavola dell'Enciclopedie di Diderot e d'Alembert in cui, guarda caso, questo contabile sta usando una pascalina. Siccome l'enciclopedia di Diderot e d'Alembert doveva essere il fiore all'occhiello che dimostrasse no, quello che era il meglio della tecnologia e delle conoscenze umane, misero anche il computer, giustamente, misero un tizio che lavorava. A questo desktop computer che era la pascalina, grosso vantaggio della pascalina è che l'unica cosa che dovevi guardare era la faccia superiore perché vedevi tutto lì, vedevi sia i numeri che impostavi sia i risultati, quindi non dovevi girare le vette laterali, guardarla di fianco, di sopra, solo da sopra e vedevi tutto sopra, questo è uno dei modelli, lui ne costruì diverse Um, di fatto era basata su un meccanismo di riporto così come ogni 60 secondi scatta un minuto ogni 60 minuti scatta un'ora lui diceva facciamo la stessa cosa con le ruote dentate da 0 a 9 no. il problema è il riporto come sempre avviene prima non, vabbè, ci andrebbero due giorni a parlarne sui temi del riporto che dovette affrontare Babbage per far funzionare la sua macchina perché il riporto se lo fai con energia meccanica hai voglia di portare avanti, devi fare dei meccanismi di carry, anticipating carry, lo chiameremmo noi oggi in logica binaria. No? E vabbè, lui non aveva queste tecniche, per cui questa macchina soffriva un po' sul meccanismo di riporto, come tutto questo tipo di macchine. Però siamo nel 1652. Addirittura nell'enciclopedia trovate delle tavole con dei dettagli tecnici. Comunque molte di queste macchine sono sopravvissute e quindi è facile studiarle, trovate anche delle repliche, in alcuni casi anche dei giocattoli, infatti sulla base di questi principi, di questa macchina, la famosa pascalina di cui avrete senz'altro sentito parlare. Chiudo con un'ultima macchina, anno di riferimento 1623, l'orologio calcolante di Willem Schickard. Anche qui stiamo parlando di una macchina per calcolare, che lui, eh, lui progettò, la diciamo così, propose perché gli serviva all'astronomo Giovanni Keplero e a noi è andata bene questa cosa qua perché eh, grazie alle lettere che eh, Schickard scrisse a Keplero nel, in mezzo a queste lettere furono ritrovati questi disegni Tenete presente che questi disegni non sono fatti da un bambino, ma sono i disegni originali di Schickard allegati alle lettere di Keplero. Peccato che eh, il ritrovamento di queste lettere avvenne solo 300 anni dopo. Cioè Stiamo parlando eh, di tempi recenti in cui questi signori francesi, Flair, Lefebvre e il tedesco Freita Gloringhoff, ritrovarono le lettere che sticker scrisse a Keplero, in mezzo a queste lettere c'erano questi due disegni. Perché sennò no noi oggi non sapremmo come erano fatte queste macchine. Tra l'altro la macchina delle due che costruì Schickard, ovviamente andò bruciata, quindi non ne rimangono a traccia. Sulla base dei disegni che Schickard realizzò più o meno nel 1620, 1623 sono state ricostruite delle repliche che dimostrano il funzionamento di questa macchina. Eh, era una macchina che sostanzialmente aiutava a sviluppare i calcoli basati sul principio dei bastoni di Népero, Népierbon, come vengono chiamati, che è sostanzialmente un metodo di addizione basato su bastoncini scorrevoli, eh, solo che lui ci mise assieme dei meccanismi che noi oggi definiremmo meccanismi ad orologeria, per far automatizzare l'utilizzo di questi bastoni di neppero. Eh, questa macchina, come vi ho detto, eh, sparì assieme alle lettere a Keplero e eh, tentativi anche più recenti, tipo la macchina dizionatrice di Poleni, che è conservata al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, non ripescarono questi concetti, perché fu una, un percorso che di fatto... Morì, perché si perse la memoria di questa macchina, perché fino al Novecento non vennero ritrovate queste famose lettere con questi disegni. Però i disegni erano stati sufficienti a ripercorrere assieme alle lettere la storia della macchina e a eh, costruirne delle, delle repliche. E così facendo, torno indietro, no, non torno indietro, ci va troppo tempo, eh, Abbiamo coperto questo pezzo del nostro viaggio all'indietro nel tempo, quindi dalla macchina di Babbage fino indietro alla macchina di, eh, di Sticker del 1600.